Ciao, sono Enzo, lavoro come dirigente scolastico al liceo Gioverti di Torino. È un liceo che ha alcune classi dell'indirizzo classico e alcune classi dell'indirizzo linguistico. È una scuola molto ampia, abbiamo all'incirca 1.300 studenti per tutto l'istituto. Il... 60% di, questo, di questa popolazione scolastica è fatta da ragazze. Se la riflessione è sul gender gap, eh, credo che si possa dire che non è responsabilità eh, delle studentesse eh, essere in condizioni marginali rispetto allo sviluppo dello studio in questo senso e al mercato del lavoro, perché le qualità, le caratteristiche, eh, la curiosità la predisposizione ad appassionarsi eh, rispetto ai temi tecnologici e scientifici è particolarmente elevata quindi dubito che eh, si possa pensare come forse si pensava qualche anno fa ad una propensione delle studentesse agli studi umanistici eh, e al fatto che le studentesse sono più secchione e meno eh, inventive invece i ragazzi meno studiosi ma eh, più creativi credo che questo sia sia uno stereotipo ormai abbondantemente superato, ritengo che un elemento fondamentale sia l'offerta che viene eh, proposta a queste studentesse, a queste studentesse di alto livello, di grande capacità, eh, di poter ampliare i propri orizzonti anche nella direzione delle applicazioni tecnologiche e scientifiche.